Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Oggi sarà una sbarbata relativamente semplice, nel senso che utilizzeremo prodotti dei quali mi fido quantomeno per marca o per forma, ok? La sbarbata verrà fatta con un sapone che io ho utilizzato come profumatore ambiente, come profumatore ambiente. Per un anno, da un anno a questa parte io l'ho avuto nel cassetto del comodino Eccolo qui, extrocosmesi edizione limitata, caffè, nel quale io peraltro sento anche qualche nota di cioccolato, sembra quasi un, un cappuccino, un marocchino, no? piuttosto che del caffè vero e proprio. Comunque è tutto il set, quindi sapone, aftershave e chiaramente eh, crema idratante viso che non può mancare. Di extro che ha un profumo fantastico veramente fantastico ragazzi è un set che forse non si trova nemmeno più io un anno che ce l'ho lì e dico adesso lo uso adesso lo uso adesso lo uso adesso lo uso ok il rasoio invece è un rasoio che voglio regalarvi quindi se volete questo roman empire caesar caesar ok vi chiedo di iscrivervi al canale Discord, per chi fosse iscritto evidentemente vale già l'iscrizione, che è gratuita ragazzi, vi basta scaricare l'applicazione Discord, cliccare sul link qui sotto e entrare nel server e cominciare a interagire con tutti gli altri utenti, me compreso, e farci qualche bella chiacchierata relativamente alla rasatura tradizionale. Comunque, scaricate Discord, entrate nel canale e scrivete... Caesar, Caesar, Cesare, basta che io capisca, ok? 4-5 giorni e eh, anzi, diamo un tempo. Venerdì, ok, con l'uscita del nuovo video, sul canale di Discord io pubblicherò il vincitore del Caesar Roman Empire, ok? Che verrà sorteggiato casualmente, ragazzi, eh? Molto bene. Andiamocelo a vedere questo Roman Empire. Aprendolo qui sotto, vediamo intanto che una cosa molto carina, nella, nella scatola ci sono quattro lamette. Io qui ho trovato Gillette Platinum, Gillette 7 O'Clock Super Edge, Astra e Voskod. Tutte lamette che a me piacciono relativamente, almeno delle Gillette Platinum per le quali non impazzisco onestamente. Andiamo poi a vedere il rasoio. Il rasoio è un tre pezzi. Okay. Quindi c'è un manico, porta lama e copri la metta, il copri la metta è molto carino perché ha questo, questo simbolo, Roman Empire, shaving, ok? è un rasoio semplice, basico, dal costo basilare assolutamente adatto a neofiti, però io oggi ho preso una cosa, ho preso il mio Mule R89 fattura decisamente diversa, costo decisamente diverso, ma se ci andiamo a guardare le due teste, sono praticamente una il clone dell'originale, dell'altra, ok? Sono praticamente uguali, quindi vi portate a casa un rasoio che ha un costo veramente basso, ok? non privo di difetti di fabbricazione, nel senso che ovviamente la fabbricazione del manico è meno precisa rispetto a quella del, del mule, ma comunque un rasoio che così sulla carta, io non l'ho mai provato, ci garantirà una sbarbata no? da, di ottima qualità e comfort. Come la metta io voglio andare ad aprire le Voscod sono ricoperte al teflon se riesco ad aprirle ecco qua una volta aperta c'è la lametta all'interno che è incollata da due punti di colla ma no, questi sono super stainless va bene Allora, la testa, a vederla, è proprio, eh? è proprio lei, è la testa del mule R89, quindi anche delle 2 Jagger D89, no? sono lo stesso rasoio, questo è gap ed esposizione, ora sarebbe in realtà interessante andare ad armare anche il mule per vedere se anche l'inclinazione della lama all'interno del, del, della testa è la stessa. Quindi se ci dobbiamo aspettare proprio lo stesso rendimento. Io comunque adesso lo vado ad usare. Ok? E vediamo che succede. Il pennello sarà il nostro classico, classicissimo, eh? Omega per Proraso. Un pennello in secola italiano tra i miei preferiti perché rispetto al, al fratello maggiore della omega o omega come dir si voglia ha il ciuffo leggermente più corto no e quindi c'è un backbone leggermente maggiore a me piace molto ok Oggi ero indeciso no? se, se fare o meno questa sbarbata perché lunedì, quando questo video uscirà, io in realtà andrò a fare la barba in una barberia. Oggi è sabato e quindi se non avessi fatto la barba gli avrei portato un bel barbone di 5 giorni con cui combattere. Però tutto sommato ho detto... Non mi va di passare il weekend con il barbone e quindi eccomi qui. Anche perché stasera amici a cena, si mangia, eh? Insomma, voglio essere a posto. Il sapone lo andiamo a vedere, è classico, eh? Di Extro Cosmesi, tra l'altro col timbro qui Extro. È un, è un sapone che ecco, è pastoso, non è duro non è, e non è morbido, è pastoso, ok? l'acqua ha la temperatura adeguata, il pennello è stato a mollo una buona mezz'ora, tre quarti d'ora, quindi va bene, e quindi andiamo a farci il nostro prelievo di sapone. è tra le aziende che io apprezzo di più per il montaggio, che è veramente semplice, appena lo tocchi sto sapone inizia a fare schiuma, no? poi dopo ci sono magari tanti altri, tante altre caratteristiche per le quali apprezzo, apprezzo di più altri saponi e anche i profumi, i profumi sono sono profumi particolari diciamo che il buon donato ciniello, che spero di avere un giorno il piacere di conoscere, fa belle creazioni. Ok oh, vi dico, il sapone bagnato non, non sprigiona, un profumo così inebriante, diciamo, come come invece ha quando è ancora asciutto. Quindi iniziamo con questa sbarbata, ragazzi. il rasoio è sostanzialmente identico sostanzialmente identico all'R89 sostanzialmente identico non vuol dire che è la stessa cosa no Evidentemente, se quel rasoio costa quattro volte questo, una ragione c'è che sarà sicuramente le finiture, sarà sicuramente la qualità del, della nichelatura no? del, come è ricoperto, diciamo, questo acciaio o bronzo, ottone quello che è. Insomma, ottone probabilmente sarà. per il costo che ha, dubito fortemente, sia acciaio, sinceramente non c'è scritto nulla sulla scatola, quindi non, non sono in grado di darvi questa informazione, no? Però ecco, se vi va un, un rasoio semplice, che costa veramente poco, semplice intendo semplice da utilizzare eh? che, che vada bene anche per chi è veramente veramente veramente alle prime armi e questo è il, è il rasoio giusto insomma cioè, costa 10 euro Senti, dite la lavoriamo di più sta schiuma, sto sapone, lo lavoriamo di più eh, anche che oggi la terza passata non ho voglia di farla Nel frattempo vi dico anche che sul... sulla scheda community del canale qualche tempo fa avevo postato un sondaggio no? che era barba da un barbiere economico sì o no, la risposta è stata sì io mi sto impegnando da morire per trovare un barbiere super economico che mi faccia la barba ma non è una cosa semplice non riesco a trovare uno di questi barbieri, ecco, stranieri eh, che, che, che voglia farsi filmare ok, non ci riesco, eh, non, non gradiscono essere filmati quindi devo trovare il modo, riuscirò prima o poi ve lo porto questo video ve l'ho chiesto, vuol dire che lo faccio però però sto avendo difficoltà ecco allora la rasatura è stata soddisfacente no stiamo parlando di due passate, senza la passata di traverso, quindi ancora non sono completamente liscio, ma va bene così, mm? ho fatto qualche, qualche piccolo red point qualche parte, ma quello è tipico, sapete, io mi taglio sempre un pochino, va bene, devo ancora imparare qualcosa, sicuramente devo ancora imparare qualcosa, ma insomma io mi sento di consigliarlo questo rasoio, è anche pesante quindi vi basta lasciarlo scorrere sulla pelle e fa il suo, e tutto sommato è carino da vedere, molto carino da vedere e costa niente, costa 10 euro ragazzi, mi regalano anche le lamette praticamente il rasoio costa 5 euro con le lamette che ci sono dentro, 6 euro quindi è insomma, veramente un attrezzo da, da neofita, ottimo per il neofita perché tutto sommato se io intanto vado a shakerare in maniera che gli oli si, si mischino, no? comunque dicevo se io non ho voglia di, di spendere tanto perché devo ancora capire se la rasatura tradizionale poi effettivamente mi piace ecco questo è un'altra cosa, parlando del profumo, questo è decisamente del caffè quindi se devo ancora capire se la rasatura tradizionale vi piace eh, posso tranquillamente farlo con un rasoio che ha un costo bassissimo, cioè il costo di una pizza che comunque è semplice da usare, mi dà delle sbarbate soddisfacenti, non vi aspettate le migliori sbarbate del mondo, perché evidentemente è un rasoio relativamente gentile, mm. quindi diciamo che se volete poi una pelle liscia dovete andare a spingere un pochino, mm. però per iniziare io lo straconsiglio, anche perché poi magari Ve ne innamorate, vi piace, e vi comprate l'originale, no? È Mule. Oh, pelle super idratata a questo punto, con una bellissima crema. Io le adoro. Eh. A me, di Extro Cosmesi, diciamo che le, le creme idratanti viso piacciono di più dei saponi, ok? questa qui è la crema di viso caffè diciamo che insomma sono prodotti, sono prodotti secondo me di una qualità discreta a un prezzo giusto di una qualità alta anzi non discreta, qualità alta a un prezzo giusto perché tutto il set che contiene anche la ciotolina perché poi quella ciotolina ve la tenete quando è finito il sapone e peraltro di sapone dentro ce n'è parecchio, quindi vi dura, comunque tutto il set mi pare di averlo pagato 55, mi ricordo, l'ho preso un anno fa ragazzi, non me lo ricordo, adesso sapete che faccio, proprio qui ora, in questo momento andiamo a vedere se si trova da qualche parte oggi, su un sito, ve lo cerco e lo vediamo insieme, così ne vediamo anche magari le caratteristiche in maniera più precisa, perché ovviamente io ho buttato la scatola, va bene. Oh Eccoci qui, allora, andiamo a ricercare questo Extro eh, Caffè Edizione. Eccola qui, edizione limitata. Ok, e vediamo che eccolo c'è su barba e .it Viene 46,71 euro. Eh, disponibile, mentre su sbarba è esaurito la barberia è disponibile a 58 euro insomma prezzi vari evidentemente è un, è un set che è di qualche tempo fa quindi non si trova con facilità anzi se ve lo volete portare a casa diciamo che forse questa è una delle ultime occasioni andiamo a vedere il sito barbebuffi che io peraltro non conoscevo lo sto conoscendo adesso ok vediamo che dice ok vabbè la fragranza set caffè estro si apre con un profumo di tostatura di caffè quel profumo classico che si sente al mattino nei bar italiani sentori di zucchero di canna e lievissimo profumo di vaniglia è vero si sente la vaniglia me lo ha detto specialmente mia moglie poi nel post e tutte note che rendono unico ed esclusivo questo nuovo set estro eh, evidentemente non è più nuovo ok però insomma eh Secondo me è un, è un kit, che, un set che si può avere, che vale la pena, vale la pena avere in edizione limitata o non fosse altro per la ciotolina, poi per il fatto che comunque si ha sia l'eau de toilette after shave che vi dico ha una persistenza di in, utilizzato in accordo con, con la crema, ha una persistenza di abbondanti 7-8 ore, quindi... Vi, vi sentite sulla faccia questo profumo di caffè evidentemente se non vi piace il profumo di caffè non è questo il set che fa per voi ok va bene andiamo a proseguire la nostra sbarbata anzi la fine della nostra sbarbata e niente poi alla fine abbiamo lui no che è il l'after che io non credo voi riusciate a vedere con la telecamera ma qui sopra nella parte alta in sospensione c'è veramente no, tutti gli oli essenziali eh, di questo Aftershave Parfum. Quindi anche lui va shakerato affinché gli oli no, si vadano a mischiare con il resto del prodotto. E poi ci facciamo questo bello schiaffo alcolico al caffè che sembra con l'alcol sembra quasi caffè borghetti eh? sembra quasi la bevanda caffè borghetti mm? allora signori la sbarbata anche oggi l'abbiamo fatta non è stato niente di eccezionale semplicemente oggi veramente vi ho quasi invitato in, nel mio bagno mentre mi facevo una sbarbata così senza andare a ricercare no? la perfezione e... e nella quale però vi ho fatto vedere dei prodotti ho fatto vedere comunque l'Extro che veramente io era un anno che volevo provarlo adesso fatemi sciacquare la, la ciotolina, ve la faccio rivedere perché eh? la ciotolina, questa qui, questa tazza Extro è fatta e prodotta, è stata prodotta da Elisabeth Occhi, che è praticamente la stessa persona che poi ha realizzato no? i miei pennelli, quelli che vi ho fatto vedere nello scorso video, allora, questa artigiana è un'artigiana di livello, una persona serissima, simpaticissima, il marito, anche. Tra l'altro, c'è un video che vi faccio vedere nel, nel canale, si chiama Paciamama ciotola della rasatura Pachamama se non sbaglio, comunque ve lo trovate qui sopra e, e praticamente Elizabeth è da un po' che ormai, al di là delle sue creazioni ceramiche eh, di tipo decorativo, no? eh, lavora con uh, con chi è nel mondo della rasatura e devo dire che fa prodotti, secondo me ragazzi, di altissimo livello. Mm? Quindi. La nostra bella ciotolina da barba con il suo sapone ok e poi ecco lui il rasoio che come ho detto vi regalo quindi iscrivetevi intanto al canale ragazzi per favore perché solo il 22 delle persone che guardano i miei video sono iscritti al canale ciò vuol dire che in teoria io adesso oggi potrei avere 4000 iscritti ok perché se tutti fossero iscritti ne avrei 4000 il che non mi dispiacerebbe per niente, quindi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifica e poi a questo punto, già che ci siete, iscrivetevi anche a Discord, scrivete un messaggio nella chat pubblica in italiano o in inglese o in spagnolo, non mi interessa, con scritto Caesar Caesa okay? e partecipate alla estrazione del vincitore di questo rasoio, questo qui, nella sua scatola con tutte le lamette eccetera, che verrà fatta in live su discord quindi iscrivetevi e commentate io a questo punto direi che per oggi è tutto e come sempre ragazzi ci vediamo e più vecchi ci vediamo più vecchi perché domani saremo più vecchi ciao